È arrivato il momento di parlare di smile. Ci sono delle cose interessanti da dire su Smile. Diciamole: ciao carissima Luisa, come stai? Benvenuta un applauso. Se sei venuta per Smile, sei arrivata nel momento giusto. Non ci saranno spoiler. Pronti? Qualcosa di brutto, rosso. Al cinema! Allora, ragazzuoli miei, questo è il trailer italiano di Smile. È un film horror psicologico soprannaturale scritto e diretto da Parker Finn. Qui al suo primo film, prima di questo film, ha fatto solo due cortometraggi. Allora, c'è questa um, dottoressa, come si chiama? Rose? Rose Cotter? Anzi, ce l'ho anche qua, guardate. Rose Cotter, perché mi hanno dato anche il braccialetto per farmi ricoverare. La dottoressa Rose Cotter lavora un sacco, è una psichiatra, eh, lavora un sacco, non, 80 ore alla settimana, una cosa devastante, eh, in questo ospedale psichiatrico, dove arrivano casi veramente gravissimi, una no? gente proprio psicopatica, pesante. Un giorno arriva una ragazza che ha assistito, assistito a un suicidio, ha assistito a un suicidio? E eh, questa ragazza, che vedete anche nel trailer, a un certo punto impazzisce, il gli il viene il sorriso da pazza. Beh, gli racconta che c'è qualcosa di malefico che la perseguita, succederanno delle cose. Insomma, da quel momento, dall'incontro con questa ragazza, il male arriverà nella vita della dottoressa Cotter. Crystal Lake ha detto una roba, una roba giusta. Ha detto sette giorni, no? Perché lo dice anche nel. Nel trailer Sette giorni mi ricorda qualcosa, effettivamente questo film ha una trama che non si sforza molto di essere originale, è proprio lo stesso plot, lo stesso tipo di, di meccanismo malefico che c'è in Obbligo Verità, o in It Follow, o in The Ring, o... In Final Destination, quindi tutti questi film qua a ah, questo a livello di trama, anche se Final Destination è un bel film. The Ring è comunque un bel film. C'è un'altra associazione che io voglio fare riguardo a Smile, cioè quella dei film horror un po' diciamo commerciali e per teenager. Insomma, horror diciamo poco sofisticati con tanti jump scare, scene un po' così dovrebbero spaventare, ma poi non c'è la struttura, diciamo, nella storia e nella, nei personaggi, nei dialoghi per poi creare. Quell'atmosfera lì Lo associo a questo tipo di film Quindi anche robe tipo Polaroid per esempio O... C'era un altro su un'app che, che ti faceva morire, ti diceva quando morivi e boh, una roba del genere. Insomma, questo tipo di film sono, sono tutti un po', un po' simili, ma questo somiglia, sì, effettivamente a questo tipo di film un po' così scadenti. Quindi non mi sto riferendo a The Ring, Final Destination o It Follow, ma piuttosto a film come Obbligo Verità. Come si chiamava quello dell'app, ragazzi? Non me lo ricordo. Punto Polaroid, che non sono un granché come film, però... Se per certi versi tecnici e di scrittura assomiglia a questi film, ci sono altri aspetti in realtà positivi. Quindi mi sono trovato comunque di fronte a un film, e qui ve lo dico, ciao Serrappa, qui ve lo dico, un film che per me, questo non è un film che, che potrei definire... Buono. È un film però che raggiunge appena appena la sufficienza, poi dipende che tipo di siete. cinefilo siete, perché c'è comunque una grande fetta di pubblico che non ha nessuna voglia di vedere film cerebrali, psicologici, profondi, con tematiche psicologiche profonde e, e importanti, ma cercano un cinema horror un po' più leggero che... Che si concentri di più sul creare appunto situazioni di jump scare e cose del genere. Non possiamo evitare che esista questo tipo di cinema, però, questo tipo di cinema si può fare comunque un po' meglio di come è stato fatto finora. Una cosa che migliora la qualità del film è la partecipazione come attrice Susie Bacon che è bravissima secondo me, è veramente molto brava. Mi spiace che il film l'ho visto in italiano perché ho valutato diciamo come recitava fisicamente con le espressioni e col corpo perché è la, voce, è la voce di una doppiatrice italiana. Ho visto comunque una recitazione piuttosto buona. Susie Bacon è la figlia di Kevin Bacon, se qualcuno non lo conosce può tranquillamente uscire da questo canale andare a fare altro perché questo film eh, è sbagliato ma non del tutto e mi, mi costringe a non liquidarlo come una cagata questo, questo è quello che accade ci sono degli elementi che sono stati inseriti che sono stati gestiti in un certo modo che mi costringono a non liquidarlo in 4 e 4 8 come l'ennesima cagata di film così buttato sul mercato tanto per spaventare quattro ragazzini uno intanto perché il cast è un cast buono è un buon cast e Susie Bacon è brava. È brava di brutto. Perché è effettivamente un horror psicologico. Come non lo sono quasi mai questi film. All'interno della... Diciamo questa, questa sorta di male che c'è nel film, voglio dire, dirvelo in un altro modo perché poi spoilerò, si mescolerà una sottotrama legata all'infanzia, un'infanzia difficile della protagonista, ma veramente un'infanzia orrenda e questo già rende molto più profondo il film rispetto ad altre pellicole e... Eh il contatto con questo male eh, si mescolerà con i, i disturbi, i problemi mentali e psichici di questa psichiatra anche gli psichiatri possono essere un po' fuori di testa e devo dire che come è stata gestita è abbastanza, è abbastanza interessante, è interessante, molto interessante il film è abbastanza lento perché poi la storia non è che sia così profonda da... Diciamo la storia principale non è così profonda, è grazie al cielo Viene approfondito bene il background familiare della protagonista E i problemi con la madre psicotica E tutto si mescola effettivamente con l'aspetto orrorifico soprannaturale E questo è molto bello Ci sono anche altri due aspetti interessanti Uno, che la colonna sonora non è male Allora non sto parlando di Morricone ragazzi Però fa il suo dovere è una colonna sonora che funziona scena per scena e che ti coinvolge ed è molto funzionale ed efficace per accompagnare, diciamo, lo stato psicotico, lo stato d'animo della protagonista e per assecondare, accompagnare, far funzionare bene quelli che sono, purtroppo, ahimè, l'innumerevole numero di jumpscare che ci succede dentro. Ce n'è un bel po'. Ce n'è un bel po'. E anche qui mi trovo diviso. Da una parte sono troppi e alcuni alla fine risultano essere troppi e ridicoli, a un certo punto non ne puoi più, ma da una parte alcuni sono estremamente efficaci. Io sono saltato per aria un paio di volte perché appunto sono diretti bene, sono contestuali a quello che sta accadendo e funzionano anche grazie appunto al supporto emotivo musicale. Quindi funzionano. Funzionano, ma dopo il terzo, il quarto, iniziano a girarti i e dici che okay. è un film che pensa di doverti mettere un jump scare ogni 15 minuti, non so, eh, almeno da un certo punto in poi. Sono dell'idea che questo film eh, non piacerà a nessuno delle persone che cercano un horror con eh, una, una storia profonda, eh, come può essere un Midsommar o, un, o anche per esempio un eh, Ereditari, grazie Cronenberg. Eh. Esatto, non, non vi piacerà se siete quel tipo di ororofili, eh, ma se vi sono piaciuti eh, Polaroid, eh, Obbligo Verità o comunque non vi hanno fatto schifo, questo, paragonato a quei film lì, è un capolavoro. Paragonato a tutti gli altri film, quelli che apprezzo io, non, non lo è assolutamente. La cosa che mi è piaciuta, nonostante appunto sia un film fatto su quel binario lì, il regista come scrittore perché il film se l'è scritto e come regista è riuscito comunque a mostrare un, un aspetto una, suo artistico interessante allora, intanto è un ragazzino una persona che comunque ha poca, poca cinematografia sulle spalle questo film piacerà si divertirà e ci sono anche dei temi interessanti perché c'è un tema di senso di colpa di elaborazione di traumi infantili c'è un una parte emotiva molto forte con una madre comparsa, morta in giovane età. Io apprezzo questa cosa qua, questo elemento. Purtroppo non basta salvare la pellicola, cioè non basta a dire che questo film è un film intelligente. Va benissimo se avete voglia di fare due salti, perché qualche salto ve lo fa fare. Perché vi ho detto è bravo alla fine a costruire due o tre situazioni... Di jumpscare, eh, grazie appunto al supporto eh, di una buona recitazione, una buona regia, una buona scrittura perché ci arrivi tramite una storia che procede in modo abbastanza credibile con un ritmo giusto, un ritmo lento che serve proprio a rendere tutto credibile. E quindi funzionano due o tre jumpscare. Il problema è che poi la cosa sfugge di mano e diventano N1000 eh, a un certo punto succederanno cose un po' grottesche quasi al limite del trash come vediamo nella scena finale del trailer dove vediamo questa testa far così da un certo punto di vista io la potrei giudicare come un'operazione un assolutamente cannata perché mi fa sorridere e forse quello è l'intento visto che il film si chiama Smile Però devo dire anche che effettivamente considerato il contesto del film e, e il tema anche psicologico e di instabilità psicologica, tutto ciò che è diventa grottesco in realtà è, è plausibile in quanto è immaginazione e sull'immaginazione nessuno può dire un cazzo, nessuno può dire quella cosa lì non deve essere fatta così perché così è ridicola se uno se, se uno se la immagina così è così fine quindi da questo punto di vista anche tutto ciò che diventa grottesco non lo è più così tanto contestualizzato nella storia e, e anche per questo poi alla fine dico un po' si salva sto film non so se sono riuscito a farvi capire che in realtà il film non mi è piaciuto questa è, è il diciamo la, la disamina riassunta il film non mi è piaciuto ma mostra delle cose interessanti, porta dei temi interessanti, quindi è più profondo, ha, è, ha più spessore emotivo, ed è sicuramente migliore di tutti i suoi, diciamo, film gemelli, insomma, film simili. Questo è quanto posso dirvi, senza spoilerare, chiaramente su, eh, su Smile. Un'altra cosa che vi voglio far vedere, poi passiamo ad altro, perché mi, mi, mi ha incuriosito, mi ha fatto... Mi è piaciuto, mi è piaciuto anche la, il tema della, del, dello, dello smile, cioè del ridere, della del ghigno malefico, cosa che esisteva già in... vabbè, esisteva in miliardi di film precedenti, però così accentuato c'era in Obbligo Verità. Ma in Obbligo Verità è stato usato un effetto speciale in post-produzione. Eh, addirittura mi verrebbe da dire proprio in After Effects, modificando proprio... Uh, deformando l'immagine veniva un effetto veramente molto ridicolo e molto falso molto finto che, che, che era straniante non lo so era, era molto particolare in questo film non viene usato quell'effetto lì qui sono attori che fanno le facce Inquietanti, e devo dire che sono abbastanza inquietanti per pubblicizzare il film hanno fatto una campagna marketing eh, nella quale hanno previsto di posizionare degli attori durante una partita di baseball del campionato americano io volevo farvi vedere questo video dove eh, vediamo guardate qua hanno piazzato degli attori che sono rimasti così, a un certo punto, dalla faccia normale. Sono andati in fissa. E Si sono... vedete? Questo qua. Questo qua. Devo dire che è una cosa che mi è sembrata abbastanza carina come operazione pubblicitaria. Poi, non ci sono altre immagini. Questo non c'entra niente. Questo sorride forse perché ha vinto la partita. Deve essere un'esperienza bellissima a trovarselo accanto. Sì, sì, sì, è proprio bella. Io risposterei subito, proprio. Non ci penserei un secondo. Per me, comunque, è stata un'ottima esperienza. Vedere mi sarebbe piaciuto vederla in inglese vedere la figlia di Kevin Bacon su Sis Bacon. In uh, come si dice in questo film, mi è piaciuta. Secondo me l'ha risollevato.